Due colossi nella produzione di semiconduttori, quindi di chip, processori, system on chip e tutte queste robe qua Sono sul piede di guerra e stanno per entrare in una battaglia legale Chi sono questi due? Parliamo di ARM e Qualcomm Settimana scorsa nel video che ho fatto con il mio amico Federico in cui parlavo di Core e Thread Avevo accennato ad ARM che è una grossa azienda che produce processori Che la maggior parte di essi sono destinati al mercato mobile Però per esempio esistono casi di computer portatili fisse che hanno processori ARM o comunque basati sull'architettura ARM, per esempio i nuovi M1 di Apple. Adesso questi due giganti, come vi stavo dicendo, stanno per entrare in tribunale. Adesso per capire cosa è successo ci vediamo dopo la sigla. Aspettate, aspettate, aspettate, aspettate. Prima della sigla. I più navigati di voi di questo canale hanno notato un cambio di inquadratura molto drastico. Questo perché? Punto 1 sto preparando l'inquadratura per un nuovo video Che uscirà fra due o tre settimane Spero di farcela fra due settimane Nella sezione vlog E il secondo motivo perché c'è dell'altro disagio in questa stanza Perché sto cambiando scrivania Che l'ho cambiata la scrivania però mi serve ancora qualcosina Prima di poter sistemare tutto Quindi da questa parte dell'inquadratura Che va dietro la camera C'è disagio E quindi adesso per capire cosa sta succedendo fra Qualcomm e ARM Ci vediamo dopo la sigla You can... Mm, they did that. Software. Benvenuti e benvenuti a Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News, io come al solito sono Valerio e oggi vi racconto la storia di quello che sta succedendo fra Qualcomm e Arm. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito che se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e di cliccare la campanella così che quando pubblicherò altri video voi non ve lo perdete e quindi andiamo avanti. Nel 2021... Qualcomm acquista Nuvia, aziende leader nella produzione di system chip e processori per la bellezza di 1.4 miliardi di dollari. La Nuvia aveva delle licenze per produrre processori ARM. Questa è una cosa che si fa nell'ambito della produzione di processori molto spesso, cioè io per esempio azienda tipo ARM che ho dei brevetti dello sviluppo dei miei processori posso dare quei brevetti in licenza a un'altra azienda per sviluppare i stessi processori che di fatto è quello che successe fra Intel e ARM. Vi racconto brevemente questa storia ma poi penso che ne farò un video più approfondito. IBM voleva i processori Intel però non voleva che li producesse solo Intel perché se un giorno Intel fosse fallita IBM si sarebbe trovato letteralmente col culo a terra. IBM voleva che ci fosse un'altra azienda che producesse i stessi processori che non fosse Intel in caso di qualche problema e quindi Intel diede in licenze la, la produzione di processori compatibili con l'architettura Intel AMD, questo successe molto tempo fa. ARM comunque ha fatto la stessa cosa, ha dato la licenza a diverse aziende e una di queste, Nuvia, è stata acquistata da Qualcomm e praticamente Qualcomm sostiene che una volta avendo acquistato la Nuvia, abbia anche acquistato tutto quello che riguarda il reparto delle licenze che Nubia aveva e quindi Qualcomm dice io posso produrre processori ARM Armo dice no, tu non puoi farlo, perché io gliel'ho ho dati a Nubia, non glielo dati a te. E quindi adesso stanno sul piede di guerra. Le argomentazioni di Armo sono molto semplici. Quando Qualcomm ha acquistato Nubia, doveva chiedere l'approvazione ad Armo anche per l'acquisto di quelle licenze, perché in effetti Armo gliel'aveva aveva dati a quelli. Ma Qualcomm si difende dicendo, quello che dice Armo potrebbe essere anche vero, ma tuttavia Qualcomm stessa ha anche dei diritti sulle licenze e sui processori ARM, quindi... Non capisce a ah, dove è il problema, e quindi qualcuno è fiduciosa del fatto che un noto in tribunale questi diritti vengono riaffermati. E quindi questo darà inizio a una nuova battaglia legale che, come tutte le battaglie legali, soprattutto quelle che riguardano roba di informatica, di produzione hardware, queste cose durano anni. Quindi, anche ancora perché a me non mi è chiaro in quale giurisdizione questa battaglia legale eh, verrà fatta perché qua come americana Armo e inglese hanno la sede a Cambridge quindi come al solito quando poi ci saranno degli aggiornamenti ve lo farò sapere e quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato se vi è piaciuto questo video mettete un like e non perdetevi altri video che faccio su questo canale come FK Story e FK Underhood e quindi ancora una volta grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video ciao